Il ruolo di soggetto aggregatore di città metropolitana nei confronti dei nostri comuni è un'opportunità per il nostro ente ma anche per il territorio. Il ruolo di città metropolitana è una grande opportunità innanzitutto per il territorio perché risponda appieno alla funzione di ente al servizio dei comuni, soprattutto su un tema delicatissimo, quali sono gli appalti di opere e servizi pubblici. Abbiamo bisogno di un ente che aiuti i comuni a gestire con legalità, attenzione, competenze e professionalità le ingenti risorse che arriveranno dal PNRR e tutte le attività che vengono portate avanti ordinariamente dai comuni. Poi un'occasione anche per restituire dignità e forza a un ente che noi pensiamo possa essere Traino dello sviluppo economico di tutto il territorio metropolitano. Lo possiamo fare sapendo che questo è un primo step, l'obiettivo è andare avanti, far crescere questa opportunità grazie al lavoro della struttura qualificata che abbiamo. Abbiamo possibilità di lavorare insieme su anticorruzione, far crescere il rating di legalità del nostro territorio. Ha grandi risorse corrispondono grandi appetiti. Noi abbiamo gli strumenti per prevenire infiltrazione e per far spendere in maniera efficace ed efficiente i soldi che ci arriveranno dal PNRR e dall'Europa.